Buonasera a tutti, siamo qui con Andrea De Lotto per parlare del caso di Eleonora Peltier che poi ci spiegherà il caso giudiziario degli Stati Uniti. E siamo qui alla Casumanista, che in passato ci siamo occupati della tematica della giustizia negli Stati Uniti, seguendo il caso di Cardillen, che negli anni 90 ha rischiato seriamente di finire braccio della morte, anzi è finito nel braccio della morte, per fortuna non è arrivato fino alla pena capitale, per fortuna è riuscito a uscire anche grazie a una campagna internazionale che ha cercato di sensibilizzare il resto del mondo al suo caso. Eh, non è stato altrettanto fortunato Leo Peltier come ci spiegherà adesso Andrea, e perché appunto per le regioni e, e niente, lascerei parlare caro amico che è venuto a trovarci qui beh magari Fabrizio chiudi la porta che magari si sente forse meglio um, grazie a tutti allora io sono Andrea De Lotto, ho 57 anni sono un maestro elementare uh, attivista in varie lotte ma questo caso mh, mi colpì quando nel 2005 comprai questo libro in libreria La mia danza del sole scritto da Leonard Peltier quindi nel 2005 eh, esce in italiano questo libro, questo libro che lui aveva scritto 5 anni prima negli Stati Uniti quindi lo scrive dopo 24 anni di carcere, Leon Arpertie quest'uomo, eh, scrive questo libro in cui dice non ce la faccio più eh, a stare dentro in carcere e lo scrive nel 2000, nel 2005 io lo leggo in italiano Uh, questo libro mi colpisce moltissimo tanto che eh, successivamente torno in libreria per comprarne altre copie, per regalarle e da allora era già introvabile, già esaurito e mai più ristampato. La cosa che mi succede è che a posteriore ogni tot anni vado a vedere su internet e verifico che questo uomo continua ad essere in galera, ma anni di 5 in 5 insomma, finché esattamente 10 anni fa eh, ero a Barcellona in quel momento a vivere, dopo il movimento degli indignati, dopo, voglio dire, molte, um, molti raggruppamenti che si erano formati, molte energie che vi erano in quel momento in quella città, lancio insieme ad alcuni amici, fratelli, compagni, chiamateli come volete, e in particolare un amico anarchico molto in gamba che conosceva da, da anni la vicenda di Leona Peltier e di Munia Jamal, lanciamo questo gruppo e cominciamo il 6 febbraio, dopo vi dirò perché il 6 febbraio, un giovedì a manifestare per ogni giovedì davanti alla eh, sede del consolato degli Stati Uniti a Barcellona, ogni giovedì a mezzogiorno e mezzo per un'ora, ogni giovedì per un'ora esatta gridiamo col, tenendo il nostro striscione una decina, dozzina, quindicina ogni tanto di persone davanti al consolato degli Stati Uniti e lo facciamo per sei mesi almeno, dopodiché diversifichiamo le azioni perché effettivamente era abbastanza frustrante essere sempre lì dove non vi era un gran passaggio e eh, facciamo molti incontri proiettando un documentario curato da Robert Redford, che avevamo sottotitolato Incidente a Oglala, un documentario originariamente in inglese, e sottotitolato. Lo proiettavamo, raccontavamo la storia, raccoglievamo qualcosa come 5.000 firme che il Consolato neanche voglia, volle accogliere, come dire, non potevamo neanche consegnarle dentro, secondo loro le avremmo dovute consegnare al custode che era quello sulla porta che ci vedeva ogni giovedì, ogni giovedì fra l'altro a una distanza di 100-150 metri c'era ogni volta un fotografo come in questo momento che si spostava da dietro un angolo e ci fotografava uno per uno fino credo ai piedi del naso, questo era il livello di controllo che c'era nei nostri confronti semplicemente perché manifestavamo e gridavamo libertà per Leonardo Tieti. Aggiungendo il nome di Mumia Bujamal, il nostro striscione diceva Free Leonard Perqué, Mumia Bujamal and All Political prisoners perché diremo qualcosa poi anche su Mumia Bujamal. Ma vediamo la storia di Leonard Perquet e il perché quest'uomo è così rappresentativo simbolo della storia dei nativi americani. Leonard Pertier nasce nel 1944 in queste comunità indigene, native, chiamiamolo come crediamo meglio, in condizioni abbastanza misere. Eh? dovremmo dire sì, più di miseria quasi che di povertà, eh, spesso famiglie disgregate, comunità in difficoltà, spesso che si spostano, si spostano da uno stato all'altro, cioè dire, erano quasi nomadi ehm, ancora. Eh, Léonard Peltier ehm, racconta un episodio della sua infanzia che vi racconto perché io credo che crei il clima e faccia immaginare come un bambino possa rimanere segnato da un'infanzia di questo genere lei uh, ripetiva un giorno da Bimbo 6-7 anni, dall'altra parte della strada un gruppetto di ragazzini bianchi lo sfoca, lo prende in giro lo, lo insulta bru violentemente, brutalmente nel senso che il proprio tonto poteva essere l'aggettivo più simpatico se non di peggio e lo, lo prendono in giro, lo, lo minacciano forse lo... lo, lo e questo bimbetto a un certo punto raccoglie da terra un sasso e tira un sasso tira un sasso colpisce al volto uno di questi bambini che comincia a piangere disperatamente torna a casa, sanguinante, no? disperato e Leonard corre a casa, capendo che naturalmente ha fatto qualcosa che forse era meglio non fare ma il suo istinto era stato quello in quel momento si nasconde sotto il letto, viveva con i nonni in quel momento e dopo poco arriva una gran bella macchina davanti alla loro casetta. E, e, e la frase di Leonard è, è, è molto significativa perché dice: ogni volta che noi indiani vediamo arrivare davanti a casa nostra una macchina tipo quelle, capiamo che si mette veramente male e in effetti scende una donna che comincia a insultare la famiglia, le loro, le loro origini, la loro storia cioè tutto il loro mondo finché non dice che li minaccerà, che andrà la polizia che li verranno cacciati, denunciati, andranno in galera che, so, come si è permesso quel bambino di fare quello e letteralmente la macchina riparte sgommando e il nonno prima dà una sacca di botte a Leonard poi come dire Leonard racconta la storia e il nonno piangendo carica tutta la famiglia, bambini compresi, sulla loro vecchia macchina e se ne vanno, cioè lasciano quel luogo. Cioè questo dà tutto il senso, secondo me, che dopo è quella che accompagna la storia dei nativi d'America, come dire, il clima in cui vivevano in uno sfondo di razzismo formidabile e di sproporzione, che sarà poi la sproporzione stessa che porterà Leonard ad essere in carcere per così tanto tempo, fra... Una, una, una qualcosa che si subisce e una possibile reazione come difesa fondamentalmente da parte dei nativi americani Leonardo quindi cresce in questa cultura finisce in un istituto anche da bimbo, da ragazzino e lui di, dice quello fu il mio primo carcere cioè perché questi istituti che poi abbiamo visto anche in Canada cosa è successo con i bimbi eh, con i nativi che finirono negli istituti in Canada Um, questi bimbi venivano tagliati i capelli, disinfettati, insomma come fossero degli, degli, degli appestati, ma soprattutto non potevano più parlare la loro lingua devono dimenticare tutta la loro storia, insomma cancellare le loro origini, la loro cultura. Eh, Leonard in qualche modo la mantiene, cresce come un adolescente, un ragazzo, un giovane, eh, impara a fare il meccanico questi lavori in cui spesso riparano le automobili eh, con, con pezzi di, di, di rottami di un'altra automobile, infatti spesso nelle comunità dei nativi si vedono carcasse di macchine abbandonate che dicono non è che sono, quindi, non, non, non ci piace stare in una situazione del genere ma ci servono per avere pezzi di ricambio per poter aggiustare le macchine e poter andare senza un'automobile lì non lì. Quindi Leonard si sposta in queste zone degli Stati Uniti con lavori spesso precari, con una grande generosità, ma soprattutto nel 1968, quindi Leonard ha 24 anni, nasce l'American Indian Movement, cioè un movimento dei nativi americani parallelo a quello delle Black Panthers e parallelo a quello, che era quello dei giovani non solo studenti contro la guerra in Vietnam, quindi un grande fermento negli Stati Uniti. L'American Indian Movement eh, curiosamente non si definisce in qualche modo rivoluzionario ma anzi tradizionalista, cioè va a recuperare tutta la loro cultura, tutte le loro origini, la loro storia, la loro spiritualità, le, i loro costumi, la loro musica, le loro montagne, le loro acque, le loro terre e gli stessi trattati che in qualche modo sono stati stracciati regolarmente da parte del governo degli Stati Uniti. Quindi per esempio una delle prime azioni che fa è andare a occupare l'isola di Alcatraz perché? perché secondo gli stessi trattati degli Stati Uniti un territorio abbandonato diventava automaticamente come doveva tornare nelle mani dei nativi. Quindi loro dicono quest'isola è stata abbandonata, quella ex carcere è chiuso e anzi potrebbe diventare, immaginiamolo come fantasia formidabile, o anzi un centro di cultura che racconti la storia dei nativi americani e per più di un anno occupano un'isola, quindi un'azione con una grande visibilità, una grande militarizzazione intorno all'isola, momenti di grande tensione, occupazioni che vedremo questa come altre, sempre molto pacifiche, ma che alla fine riescono sempre in qualche modo inattivi a risolvere come dire, con un'uscita benevola da parte del governo che li lascia allontanarsi, ma che il governo degli Stati Uniti sarà sempre pronto con la polizia, l'FBI e quant'altri andare a colpire tutti i responsabili, i referenti, i leader delle, di queste azioni. Ci saranno altri due grossi momenti di visibilità per l'American Indian Movement, uno sarà alle porte dell'elezione di Nixon, occuperanno tra l'altro molto vicino alla Casa Bianca gli uffici del BIA, il BIA sarebbe il Bureau of Indian Affairs, che vuol dire, io lo traduco un po' in italiano, in cassa del mezzogiorno dei nativi americani. Cosa poteva dire? Una sorta di uffici dove come dire, venivano distribuite come queste, queste regalie, queste immagini. queste... Questa, questa miseria per i nativi perché in qualche modo eh, se mani, amministrassero la loro miseria, spesso fra l'altro immanicata in maniera molto mafiosa da parte di nativi stessi, come dire, assimilati alla cultura eh, dei bianchi. Quindi un'occupazione forte, simbolica alle porte dell'elezione del presidente Nixon, quindi in qualche modo non può essere repressa, è fisicamente e temporalmente vicina all'elezione del Presidente degli Stati Uniti, quindi grande visibilità e anche lì grande tensione, però l'America Kanye momento raggiunge dei momenti come dire, di alta, um, di alta um, ripercussione delle loro azioni eh, negli Stati Uniti e non solo. La terza grande operazione che fanno è nel 72, se non sbaglio, L'occupazione di Wundne, cioè questo enorme territorio al centro del quale vi era questa specie di eh, santuario dove si commemorava il massacro avvenuto quasi 100 anni prima. Quindi questa occupazione dura più di 70 giorni e lì la militarizzazione è evidente, cioè sono letteralmente circondati da un esercito e già solo gli approvvigionamenti nei confronti di coloro che occupavano questa zona fu molto difficile, la tensione più forte ci fu almeno un morto. Da parte dei nativi e moltissima tensione. Anche qui riescono come dire, a smobilitare senza incidenti, ma anche qui la repressione, come dire, ogni volta il governo degli Stati Uniti si legherà otto volte al dito per ogni azione che in qualche modo ha messo in discussione il potere del governo dei bianchi. Eh, arriviamo al 1975, ed ecco perché oggi qui siamo al 25 di giugno e domani è il 26 di giugno. Allora, cosa succede il 26 di giugno del 1975? Succede quello che viene definito poi in quel documentario che vi dicevo, curato da Robert Redford: l'incidente a Oglala, il cosiddetto incidente a Oglala. Cioè, cosa era successo nei giorni precedenti? Da una comunità di nativi eh, nel Sud Dakota era stato richiesto l'aiuto dell'American Indian Movement. Uh, perché la tensione era altissima. Cerchiamo di calarci un attimo nel clima per quanto possibile degli anni 70 in quel momento e lo definiscono un, re un regime del terrore, letteralmente in quel momento in quella zona, nel Sud Dakota. Nel Sud Dakota in quel momento c'è la più alta percentuale di agenti dell'FBI in tutto il resto degli Stati Uniti, cioè c'è un numero più alto di agenti in quello stato, voglio dire c'è una tensione altissima, erano stati almeno 60 i nativi americani ammazzati eh, formalmente denunciati in quel periodo ma probabilmente molti di più, da chi? Non solo da polizia, esercito, compagnia bella ma anche da, e qui viene un'altra nota abbastanza triste, cioè dai Gooms, i Gooms erano degli squadroni della morte potremmo chiamarli per rendere un nome che conosciamo rispetto all'America Latina soprattutto, cioè delle bande armate di nativi americani stessi, prezzolati, stipendiati, eh, pagati fondamentalmente da questi rappresentanti, e qui rifacciamoci al BIA, cioè a questo ufficio in cui venivano foraggiati i soldi, venivano eletti dei rappresentanti, tutto molto come dire, formale ma con una gestione ben, ben opaca, e eh, questi gruppi armati erano composti da nativi americani stessi e usavano le armi in maniera molto violenta, molto prepotente e arrogante eh, sappiamo che le armi negli Stati Uniti vanno via come il pane benissimo, anche l'American Indian Movement sicuramente era armato ma ehm, vi, per darvi l'idea dell'American Indian Movement vi dico solo che in quella comunità che per descriverla, dopo magari vedremo delle immagini però eh, io la racconto, la descrivo un po' come un campo Rom, per dare un'immagine, cioè una, una di, discreta desolazione, delle case molto povere, dei container oppure delle macchine abbandonate, polvere, vento, bambini scarsi, cioè questo è il contesto, cioè di, di grande povertà, nessun servizio, nessuna scuola, cioè qualcosa veramente di abbandonato nel territorio e però da questa comunità chiedono aiuto all'American Indian Movement perché dicono la tensione è così forte che potrebbe passare una camionetta in qualsiasi momento e spararci contro arrivano in 17 dall'American Indian Movement di questi 17 6 sono uomini questo per spiegare quanto era l'American Indian Movement cioè non era probabilmente un esercito come dire, di uomini grandi grossi, forti e armati ma era un popolo che cercava di difendere i, i propri simili uh, l'American Indian Movement quindi con questi 17 si piazza lì vive con loro, sta con loro ma la mattina del 26 giugno quella mattina, e Leonard Peltier lo racconta nel suo libro arriva sgommando in eh, questa giornata calda in questa zona polverosa dove la tensione era altissima arriva veloce sgommando una macchina senza alcun segno di riconoscimento si ferma a una certa distanza scendono in due e lì poi non si sa bene come ma sicuramente inizia una sparatoria inizia una sparatoria e nel giro di poco però eh, si scopriranno alcune cose soprattutto a posteriori, benissimo, che questi due erano due agenti dell'FBI che questi due erano arrivati lì con quelle modalità per eh, ricercare un, un indiano, un nativo che aveva rubato un paio di stivali, allora come scusa è abbastanza inverosimile però questo è Sta di fatto che nel giro di alcune decine di minuti non hanno di fronte solo quei due agenti che erano arrivati, ma hanno decine eh, decine di agenti eh, di varie forze armate degli Stati Uniti. Quindi la situazione era probabilmente in qualche modo ricercata, eh, l'incidente lo si voleva eh, perché si voleva colpire fino in fondo l'America India Bung secondo un, un processo che era quello organizzato dal Contel PRO, si saprà dopo, cioè un programma organizzato dal governo degli Stati Uniti con l'FBI mirato a distruggere due forze, soprattutto interne, che erano i Black Panthers e l'American Indian Woman come? Incarcerando, ammazzando, infiltrando e facendo tutto il possibile per distruggere da dentro e da fuori quei due movimenti Bene, cosa succede al termine di quella giornata? Al termine di quella giornata quei due primi agenti rimangono morti stesi a terra, rimane morto anche uno dei nativi americani, però dei nativi chiaramente non ne fregherà nulla nessuno, ma per quei due primi agenti potete immaginarvi cosa si scatenò fin da quel pomeriggio stesso, tanto che la prima, come dire, Uh, operazione fu quella di riuscire a scappare cioè questa comunità che vi scrivevo prima comprese Leonard Peltier altri uomini, donne, bambini e anziani riescono miracolosamente a dileguarsi alle spalle di chi avevano di fronte addirittura lui nel libro racconta a un certo punto letteralmente si fermano a pregare finché non compare un'aquila che seguono il cammino che questa aquila indica non si sa come ma riescono miracolosamente a salvarsi scappano e spariscono L'FBI, potete immaginarvi perché le parole sono, le potremmo definire semplicemente come dire, hanno ammazzato due dei nostri, eh? non due agenti, ma due dei nostri, come dire, qui la devono pagare, è cara. Quando Leonardo Pettè e gli altri si accorgono che quei due che avevano ammazzato erano due agenti dell'FBI, capiscono come dire che gli è caduta non una tegola in testa, ma un, un palazzo intero sulla testa vengono ricercati in tre, cioè vengono tre nomi, Dino Boutlet, Bob Robidot e Leonard Peltier. Uh, vengono arrestati nel giro di alcune settimane i primi due, cioè Bob Robidot e Dino Boutlet vengono arrestati. Leonard Peltier invece scappa verso il Canada e verrà arrestato poco dopo. Comincia il primo processo, quindi ai primi due, a Bob Robidot e Dino Boutlet, un processo corretto, giusto, e questi due uomini, nel giro di un poco Vengono giudicati non colpevoli perché, dice la sentenza nero su bianco, non vi è alcuna prova che siano stati loro ma soprattutto, si dice, anche fossero stati loro sarebbe stata legittima difesa. Quindi, io credo che questa spiegazione spieghi tutta la giornata di quello che avvenne quel giorno, cioè una quantità, migliaia di colpi sparati da una parte e dall'altra, in quella fine questi due primi che avevano iniziato appunto senza alcun segno di riconoscimento morirono come morì uno dei nativi. Benissimo, rimaneva Leonard Peltier che era in Canada, dal quale prima di tutto bisognava ottenere l'estradizione. Per ottenere l'estradizione, eh, l'FBI, il governo degli Stati Uniti e quant'altri riescono, come dire, a. Uh, rintracciare una donna una, una donna con problemi probabilmente psichiatrici anche eh, molto fragile, molto debole vicina all'America Indian Movement la terrorizzano letteralmente addirittura pare che l'immagine sia stata quella di farle vedere le mani tagliate che era di Anna May un'altra donna nativa ammazzata alcune settimane prima e come dire, dicendole: Guarda, che rischi molto, ti diciamo noi cosa dire, tu devi dire che sei la compagna di Leonard Peltier, che questi tuoi figli sono figli di Leonard Peltier e che tu hai assistito e hai visto Leonard uccidere quei due uomini. Questa donna terrorizzata lo dice, e il governo del Canada lascia estradare Leonard Peltier. Uh, attenzione perché uh, una volta estradato Leonard Peltier. La prova con la quale ottennero l'estradizione si, eh, si cade in maniera così plateale che il governo canadese protestò formalmente col governo degli Stati Uniti per come era stata falsificata quella prova. E la prova era talmente falsa che non la utilizzarono nemmeno durante il processo, cioè era talmente bruciata, era talmente costruita ed era, era caduta da sola che non venne utilizzata nel processo. Il processo a Leonard Peltier, come sappiamo molto bene anche noi in Italia, in certi casi è bene a volte spostare i processi da una città all'altra, e quindi non rifanno il processo con la medesima giuria, e tantomeno il giudice del primo processo, lo spostano in una città compare con pare contraddizione razzista, quale è Fargo, una giuria tutti di bianchi, un giudice che sapevano essere come dire, abbastanza di parte, e nel giro di poco ottengono quello che volevano, cioè Leonard Peltier ottiene ben due ergastoli. Quindi Leonard Peltier è entrato al carcere il 6 febbraio, per quello iniziamo dieci anni fa a Barcellona a manifestare quel giovedì 6 febbraio e dal 6 febbraio del 1976 Leonard Peltier è in carcere, quindi sono 46 anni e mezzo. Se aggiungiamo cinque mesi che Leonard Peltier fece in carcere precedentemente per una piccola provocazione fatta dalla polizia perché tormentava coloro che erano implicati nell'invention movement, movement, diciamo che arriviamo a 46. Um, L'Ernard si è sempre dichiarato innocente, non ha certo rinnegato il fatto di essere stato presente, racconta i fatti, racconta come andarono quel giorno i fatti, è, è assolutamente dispiaciuto, e vicino alle, fi, alle famiglie di coloro che sono morti in quei giorni, non solo quella dei due agenti ma anche quella del loro compagno e degli altri che erano stati ammazzati. Non, non rinnega nulla della lotta dell'American Indian Movement e questo sicuramente non lo ha aiutato nel suo percorso, mentre parallelamente da fuori immaginatevi che la società, soprattutto quella dei nativi, inizialmente in un primo tempo e poi come dire, probabilmente con una parabola di questo tipo, ha fatto tutto il possibile perché la storia di Leonard Peltier venisse raccontata, il processo venisse rifatto e le prove come dire, che ritrovate nei mesi e negli anni successivi venissero come dire. Eh, accolte e eh, riesaminate. Nulla di tutto ciò è stato fatto, è stato fatto piuttosto un libro per esempio da certo Peter Matthiesen che è un, uno scrittore, un attivista, un uomo molto vicino alle cause della difesa della natura. Peter Matthiesen scrive un libro nel 1983 intitolato Nello spirito di cavallo pazzo, poi successivamente tradotto anche in italiano e anche qui è significativo per capire l'abbruttimento e la radicalità delle posizioni del governo degli Stati Uniti in particolare dell'FBI contro la, la possibile libertà di Leonard Beltier um, due agenti, uno della Polizia Nazionale e uno della Polizia dei Nativi denunciano l'autore e la casa editrice di diffamazione dopo la pubblicazione di questo libro tanto che le copie vengono immediatamente ritirate e il processo dura sette anni, cioè per sette anni questo libro non può essere venduto, non può essere distribuito. Alla fine dei sette anni vincono la causa, Peter Mattiese nelle cause editrice vince la causa, quindi dopo sette anni torna nelle librerie, ma questi che avevano chiesto 20 milioni di, risarcimento, 20 milioni di dollari di risarcimento per danni alla loro immagine non li ottengono, ma a Peter Mattiesi, nella casa editrice, le spese corrispondono a 2 milioni di dollari durante tutti quei 7 anni di processo. Quindi questo a dimostrare come dire, la volontà, l'investimento e la, la brutalità nei confronti dell'impossibilità a liberare quest'uomo. Uh, le campagne sono state moltissime, i nomi che si sono spesi per la liberazione di quest'uomo sono stati dal Dalai Lama a Desmond Tutu, a Nelson Mandela, a chi più ne ha più ne metta, firme ne sono state raccolte, noi quando manifestavamo in Spagna facevamo vedere una pagina del País che diceva inizia una campagna per la liberazione di Leonard Peltier, quella pagina era del 1992, quindi potete immaginarsi come si sono stratificate le storie. Uh, a un certo punto Leonardo Pettielo racconta nel suo libro uh, uscì dal carcere eh, per 5 giorni durante la sua prigionia semplicemente perché a un certo punto un suo collega nativo gli disse in carcere guarda che uh, io dovrei ammazzarti quindi stai all'occhio perché io non vorrei farlo però qualcuno, qualcun altro lo farà al posto mio, stanno cercando di farti fuori dopo poche settimane viene trasferito in un altro carcere dove viene organizzata una fantomatica fuga alla quale Leona Pertie partecipa rendendosi conto dopo poco, infatti gli altri due che scappano con lui vengono ammazzati che era verosimilmente una fuga come dire, eh, precotta proprio per poterlo ammazzare una volta scappato. Si salva la vita consegnandosi a un contadino che alla fine eh, lo trova dopo cinque giorni che scappa e a non essere ammazzato. Quindi Leonard Pelletier non è di fatto mai uscito in questi anni da galera. Uh, ha visto i suoi genitori morire, ha visto uno dei suoi figli morire. È a qualcosa come 4-5 mila chilometri di distanza, è in Florida, quindi a migliaia di chilometri di distanza dalla sua gente. Ha 77 anni, ha una serie di malattie serie che sicuramente lo hanno uh, logorato non ne può più, non ne poteva più già 23 anni fa scrivendo questo libro, gli anni sono raddoppiati, sono diventati 46, ora, ora lui ha 77 anni, quindi eh, noi chiediamo al Presidente Biden di non aspettare la fine del suo mandato, eh, quegli ultimi giorni o quell'ultimo giorno in cui dall'alto della sua carica fa scivolare questo foglio con una firma che libera qualche uomo da decine d'anni in galera, noi diciamo di non aspettare la fine del suo mandato, non aspettare quel momento che Bill Clinton ha attraversato, perché alla fine del suo mandato Bill Clinton era vicino a firmare quella liberazione, quindi almeno una quindicina d'anni fa, e per tutti coloro che credono che le manifestazioni non servano, ora dimostrerò invece che le manifestazioni servono e conviene farle. Perché quel giorno manifestarono 500 agenti dell'FBI con le loro famiglie e Bill Clinton non firmò. Uh, quindi, come dire, uh, forse la liberazione avrebbe chiesta direttamente all'FBI, sarebbe meno ipocrita. Sicuramente la delusione dopo otto anni di presidenza di Barack Obama, che andò a piangere nel carcere dove era rinchiuso Nelson Mandela nell'isola in Sudafrica, e le calde sue lacrime non sono state sufficienti a fargli ricordare qualche anno dopo che forse era il caso di firmare la liberazione di Leonard Peltier, quando venne a Milano qualche anno successivo, non era già più presidente, il sindaco di Milano gli diede con onore le chiavi della città. Noi gli dicemmo invece che tirasse fuori le chiavi di quella maledetta cella e che la aprisse per liberare quell'uomo. Leonard Peltier è un simbolo, come un simbolo Mumia Mujamal, di cui potremmo raccontare una storia altrettanto significativa e parallela. L'uno simbolo delle Black Panther's della lotta dei neri di quegli anni e l'altro simbolo dell'America Indian Woman della lotta dei nativi americani di quegli anni. Leonard Peltier non ha mai rinnegato la sua storia, non ha mai ammesso alcuna colpa se non come leggerò poi in una breve poesia, quella di essere indiano. Quindi sicuramente lui è ben cosciente del fatto che sta pagando per la lotta loro di quegli anni, di cui lui non rinnega nulla, e che anzi, qualche anno fa, quando fu una grande protesta nei confronti di un oleodotto che stavano costruendo fra Canada e Stati Uniti lui prese parte, cioè come dire, sostenne la lotta delle nazioni, dei nativi che si erano riunite ancora una volta e appoggiò la difesa della terra, la difesa delle acque, la difesa delle loro montagne quindi come dire, Léonard Pelletier non ha perso nulla della sua forza sicuramente è un uomo che eh, chiede di non morire in carcere quindi in questi giorni, noi abbiamo concentrato una serie di iniziative in questi giorni un po' a raffica qui tra Lombardia e Piemonte, ma ve ne saranno nei prossimi giorni in Spagna come ve ne sono in questi giorni in Germania, molte, a Parigi, in Svizzera e sicuramente negli Stati Uniti. Sono date centrali come lo sarà il 12 settembre che sarà il compleanno di Leonardo Peltier che il prossimo compirà 78 anni e come dire gli anni si stanno facendo sempre più pesanti perché non riusciamo a renderci conto come un uomo dopo 16.500 e passa giorni e notti passati dentro un carcere di massima sicurezza, spesso recluso in, in isolamento perché bastava la minima scusa per, per chiudere uno in isolamento e noi crediamo che siano più che sufficienti, è una questione che crediamo che eh, fosse probabilmente in qualsiasi altro paese del mondo mh, si conoscerebbe molto di più gli Stati Uniti sono un paese che, lo ricordiamo ogni volta che manifestiamo davanti a uno dei loro consolati, ha il più alto percentuale di persone nelle loro carceri, quindi con 300 milioni di abitanti hanno almeno più di 2 milioni, 2 milioni e 200 mila persone in galera, più altri 4 5 milioni con un braccialetto di controllo, quindi è un sistema che ci sembra veramente eh, che sia da mettere forse un po' in discussione. Uh, Leonard Pelletier, noi crediamo che ricordi una storia antica, una storia antica che ha visto, noi crediamo, compiere uno dei più, forse il più grande massacro della storia, cioè un intero continente venne conquistato. Adesso, noi siamo in questo periodo in cui ci sembra che chiunque conquisti un territorio altrui giustamente venga, venga giudicato un invasore, benissimo. Noi, in qualche modo, e forse lo ricorderemo il prossimo 12 ottobre a Genova con un'iniziativa. Uh, a suo tempo noi bianchi conquistammo l'intero continente massacrando, pare, almeno 80 milioni di nativi dal nord al sud di quel continente. Quindi l'Ernard Peltier fa parte di quei popoli che forse avevano capito qualcosa in più rispetto al rapporto fra uomo e natura in questo pianeta, mentre noi qui adesso siamo un po' a rincorrere i buoi quando forse sono già scappati. Uh, se c'è un'ultima cosa da dire, dopo passerò sicuramente volentieri ai vostri interventi, uh, se c'è qualcosa di peggio di stare 46 anni e mezzo in carcere è stare 46 anni e mezzo in carcere senza che nessuno fuori ne parli. Quindi queste iniziative per quanto piccole, risicate e, e sparpagliate, io credo che creino una qualche onda che forse può arrivare lontano e che comunque possa far sentire meno solo quest'uomo che sta resistendo dentro un carcere. Grazie.